dei muri uno, due quanto basta però perché nessuna città Locri Sibari per esempio cioè già di murature di VI secolo ce ne sono poche di VII non ce n'è nessuna di ottavo non vi dico niente cioè, perché voi capite che queste città sono cresciute su loro stesse ecco la difficoltà non so se mi sono spiegata, la città di Sibere, la città di Caolone, la città di Locri, se sono state costruite, mettiamo, all'inizio del VII secolo, per non dire più più, a un certo punto continuano a vivere nel VII, nel VI, nel V, nel IV, sempre sullo stesso luogo. Non so se ho reso l'idea. Una città fatta a strati come i nostri centri storici, no? Anche nei nostri centri storici sono città fatte a strati, Allora, quindi, eh, già eh, da tempo ormai, quindi sappiamo che la città di Caulonia è una colonia primaria, non è figlia di nessuno, ma è... Ehm, eh, ma è costruita ma dagli Achei, si, è una colonia Achea, si. costruita dagli Achei che vengono dalla Caia direttamente quindi i greci dalla Caia arrivano a Monestarace e costruiscono questa città senza l'intermediazione di nessuno probabilmente sono stati aiutati dagli Achei che già c'erano ma non è figlia di Crotone, questo è un dato fondamentale Viene costruita all'inizio del VII secolo a.C. con una stratigrafia di VII che poi continua nel VI, nel V, quando muore la città, per farla breve, la città muore nel II secolo a.C., cioè finisce, quindi i greci hanno il maggiore splendore nel sesto, nel quinto, poi nel quarto, nella seconda metà del quarto, cosa succede? Siamo nel 350 a.C., nella seconda metà del quarto, Paolonia, come tante altre città, viene conquistata da una popolazione che si chiama dai bretti, una popolazione che si chiama così, ci sono le monete, con la scritta brettion cioè dei bretti l'argentivo plurale questa è una popolazione calabrese di pastori di agricoltori che eh, stanno nelle parti cioè provengono dal Cosentino hanno come loro Roccaforte Cosenza l'attuale città di Cosenza e da lì diventano da che erano nomadi pastori diventano un gruppo un'etnia diventano un gruppo etnico che addirittura conquista gran parte delle città greche Locri, Libo Valencia e poi tante altre città quindi nella seconda metà del IV secolo siamo nel 350 a.C. la città di Caulonia ha questi bretti che la conquistano convivono i bretti non buttano fuori i greci, no ci convivano, diventano l'elemento maggiore, diciamo, l'elemento che comanda se vogliamo, finché danno, la consegnano questa città in mano ai Romani, già nel secondo avanti, siamo nel 190, giusto per, eh, per orientarvi, la città viene consegnata ai Romani, i Romani conquistano questa città e la conquistano e non la fanno ripartire più. Romani, con i romani, Paolonia muore, non è più un centro urbano. I romani la dismettono, mentre Locri, Scolacium, Locri diventa eh, una città romana importante, eh, Schilletion diventa una città romana, Scolacium altrettanto importante, Vibo Valencia e Ponium diventa Vibo Valencia, Vibbona Valencia e sibari diventa copia. Non so se vorreste sì, l'idea. Sì, sì, sì. La città di Caulonia, l'antica Caulonia muore. Che cosa abbiamo trovato no. dell'età romana? Tante ville rustiche che era il modo di insediarsi dei romani su questo territorio. E c'è un'altra cosa che abbiamo scavato, diciamo, 5-6 anni fa, proprio nel sito della città greca, una stazio romana, cioè una... Ehm, stazione di posta. posta che cosa vuol dire? lungo no. la via costiera che da Brindisi arrivava a Reggio Calabria facendo no, la Ionica no. Caulonia nell'età romana sto parlando siamo intorno al primo sec avanti secondo primo dopo primo secondo dopo Cristo quindi in piena età romana di Cologna non rimane niente, c'è solo una stazione di posta, cioè un punto dove cambiavano i cavalli, si lavavano, stazionavano per poche ore o per una giornata e poi era lungo la direttrice principale da Brindisi, da Roma, immaginate anche da Roma, da Brindisi fino a Reggio Calabria. Questa per farla breve la storia della città adesso ancora qualcosa e poi andiamo a vedere i pezzi che abbiamo davanti, noi stasera vedremo, abbiamo scavato il Tempio, abbiamo scavato insieme con l'Università di Pisa, abbiamo scavato delle case, sappiamo, conosciamo le strade della città, conosciamo il modulo urbano, le strade si incrociavano...